La parola al dottore Sabelli eh, a cui chiedo eh, dal suo, dalla sua postazione di Presidente dell'Associazione Nazionale dei Magistrati ma anche dell'esperienza di sostituto procuratore alla procura di Roma eh, questa accentuazione che stamattina abbiamo visto emergere nei discorsi a vario titolo che sono stati proposti nelle due sessioni eh, verso la prevenzione rispetto al diritto penale se le sembra uno scandalo oppure è una tendenza che dobbiamo prendere sul serio. Sì, io apprezzo il profumo delle università, ma poi siamo costretti, sono costretto a respirare la polvere dei tribunali, e quindi scendo dalle considerazioni alte che sono state fatte di carattere generale a considerazioni, se vogliamo, di tipo più, più pratico. Ora, questo convegno si articola, eh, almeno alcune delle sessioni di questo convegno, si articola su, eh, con riferimento a tre pilastri, il diritto penale, la prevenzione giurisdizionale, la prevenzione amministrativa, quindi le interdittive eh, prefettizie. Eh, questo, eh, io trascuro le interdittive prefettizie che saranno poi oggetto di eh, discussione, ho visto che ci sono dei relatori molto, molto qualificati, sia eh, di estrazione prefettizia, sia prefetti che eh, rappresentanti della giustizia amministrativa. Eh, mi pare che questo eh, modo eh, articolato di aggredire il fenomeno mafioso, con particolare riferimento all'aspetto patrimoniale corrisponda poi in fondo alla varietà fenomenologica e anche ad una certa evoluzione, evoluzione storica del fenomeno mafioso proprio per quanto riguarda gli aspetti finanziari, patrimoniali, eh, imprenditoriali, il rapporto con la politica, il rapporto con, con le istituzioni. Eh, io come sostituto procuratore di una direzione distrettuale antimafia ho una certa dimestichezza con indagini in materia di riciclaggio per reati di riciclaggio so bene come eh, sia eh, relativamente facile acquisire denunce o, in materia di riciclaggio iniziare un'indagine in materia di riciclaggio come sia molto più difficile eh, arrivare ad una condanna già stamane il... Eh, Giuseppe Pignatone eh, ricordava il basso numero di condanne, di sentenze di condanna per riciclaggio e buona parte di queste eh, riguardano fenomeni che con la criminalità organizzata non c'entrano nulla. E il problema è di tipo investigativo ed è in buona parte di tipo eh, probatorio, ne accennava il procuratore nazionale antimafia mh, quando ha ricordato che il, i fenomeni criminali di natura finanziaria sono ormai fenomeni transnazionali e passano spesso attraverso paesi, attraverso realtà che di fatto impongono uno schermo che le indagini faticano a rompere. Questo è un problema che ricordo eh, affrontavamo quando partecipavo alle riunioni del, del GAFI, il gruppo d'azione finanziaria internazionale, e, e quando affrontando il tema del, proprio del riciclaggio dei mezzi di contrasto e, e, venivamo richiesti di fornire dati statistici. E, I dati statistici e, rivelavano proprio questo tipo di, di difficoltà. Naturalmente poi le difficoltà erano anche di altro, di altro genere per via di una faticosa armonizzazione delle legislazioni, delle legislazioni eh, nazionali, ma in quella sede l'Italia veniva anche richiesta di fornire dei dati in ordine al reato di autoriciclaggio e su quel tema io portai il, eh, il reato di cui all'articolo 12, 12 quinquies, che come diceva stamane Pignatone, è una manifestazione di autoriciclaggio che tuttavia non esaurisce l'ambito. Non basta ovviamente eliminare la clausola di esclusione, come è stato eh, detto eh, dal professor Fiandaca stamane, evidentemente bisogna intervenire in modo più complesso, ma noi crediamo che sia questo un problema che si deve affrontare. E tuttavia queste difficoltà di prova, che poi riguardano la prova essenzialmente del reato presupposto, sono una delle ragioni, non l'unica evidentemente, ma una delle ragioni per cui il fenomeno della criminalità eh, organizzata e in particolare di quella di tipo mafioso non può essere, soprattutto sul versante patrimoniale, adeguatamente affrontato con gli strumenti tradizionali del diritto penale. E qui, la necessità di ricorrere agli strumenti della prevenzione eh, patrimoniale. Fermo restando quell'osmosi, che pure si ricordava stamane, fra attività investigativa, attività eh, tipica con gli strumenti tradizionali del diritto penale e materia della prevenzione giurisdizionale per la necessità di ricavare da quella attività il materiale che poi costituisce... il che, i sufficienti indizi che sono alla base dei provvedimenti di prevenzione eh, giurisdizionale. Eh... Discutevo informalmente stamane, si è allontanato l'avvocato Spigarelli, sulla compatibilità, delle, perché c'è ancora chi dubita della compatibilità, della compatibilità degli strumenti di, eh, della prevenzione patrimoniale con il nostro ordinamento. Direi che per quanto riguarda il nostro panorama costituzionale il problema è ampiamente superato e direi, ma poi la questione sarà, credo, affrontata in termini più analitici, direi che è superato anche con riferimento al panorama internazionale. Ormai vi è una consolidata giurisprudenza della Corte Edu in tema di assoluta compatibilità fra la prevenzione giurisdizionale e la convenzione dei diritti dell'uomo, ferma restando il rispetto di alcuni eh, principi, eh, in particolare l'equilibrio fra eh, l'interesse generale e i diritti dell'individuo, la necessaria previsione eh, di legge, ma uno dei punti eh, maggiormente critici, cioè l'inversione dell'onere della prova è stato ritenuto compatibile con le previsioni della Convenzione. Da ultimo è intervenuta la risoluzione del Parlamento europeo che proprio traendo, mi riferisco alla risoluzione del 23 ottobre 2013, che proprio prendendo spunto dalle misure di prevenzione eh, italiane ha rivolto agli Stati membri dell'Unione europea alcune, <coughs> alcune Alcuni inviti, eh, l'invito in particolare a introdurre modelli di confisca non basati sulla condanna, l'invito a garantire in maniera efficace il reciproco riconoscimento degli ordini di sequestro e di confisca eh, ritenendo come questi strumenti siano essenziali per il contrasto alla criminalità organizzata e ai fenomeni collegati di corruzione e di riciclaggio. Eh, un altro aspetto che in tema di eh, misure di prevenzione credo debba essere affrontato è quello dell'adeguamento della legislazione vigente, in particolare del codice, del codice antimafia. Eh, a questo proposito esistono dei progetti eh, piuttosto approfonditi che trattano eh, i vari i vari profili che vengono in considerazione, l'aspetto più strettamente procedimentale, ma anche, soprattutto, direi l'altro profilo critico al quale pure stamane si è accennato, che è quello della gestione, eh, de della gestione dei beni. Eh, tema molto, molto delicato perché evidentemente riguarda non soltanto i beni immobili, ma ancora più delicato quando si eh, viene a parlare di gestione dei beni eh, sequestrati e confiscati che consistono in aziende. E qui il problema evoca anche un altro aspetto, e cioè il, la questione eh, del rapporto con la società, con il mondo del lavoro, con il mondo, con il mondo produttivo. Io eh, sono eh, d'accordo con molti delle cose che stamani ha detto il professor Insolera. Tuttavia dobbiamo essere anche consapevoli eh, del fatto che eh, è piuttosto ancora diffusa eh, fra i non addetti ai lavori l'idea che associa eh, la mafia, l'organizzazione criminale con manifestazioni violente, con manifestazioni cruente, con l'imposizione Violenta e, e, e l'intimidazione eh, palese. Eh, si è già detto molto bene come la riduzione degli omicidi, la riduzione quindi delle azioni eh, cruente sia stata in sostanza il risultato di un'azione di contrasto molto efficace. E tuttavia questo si è accompagnato da lungo tempo, da molti anni, ad un maggiore inserimento delle realtà criminali nel settore produttivo, eh, nella finanza, nell'impresa, nelle istituzioni pubbliche, attraverso eh, forme che conservano i tratti tipici del fenomeno mafioso, ma in modo meno evidente e quindi se vogliamo in modo più insinuante e anche per certi aspetti comunque assai pericoloso. E allora soprattutto in tempi di difficoltà economica è alto il rischio che un'economia corrotta, quindi un'economia che alla fine si giova nella percezione superficiale di quelle che sono in realtà le alterazioni criminali prodotte dalle organizzazioni, dalle organizzazioni mafiose, possa contribuire ad alimentare un consenso che è in realtà generato da una certa sottocultura. E allora in questa situazione è alto anche il rischio che l'intervento dello Stato, l'intervento disinquinante dello Stato dall'infiltrazione mafiosa sulle aziende mafiose, possa essere percepito come la rottura di un equilibrio economico accettabile, e quindi possa essere percepito quell'intervento disinquinante operato dallo Stato, esso stesso, come un problema. Credo questo sia un aspetto sul quale bisogna riflettere con estrema serietà. E allora mi ricollego a quanto dicevo prima sulla necessità di intervenire con molta attenzione, anche con una adeguata disciplina rinnovata, sull'aspetto della gestione dei beni sottratti alla mafia, trovando un corretto equilibrio fra tutte le esigenze. Esigenza di intervenire con strumenti di disinquinamento, esigenza di intervenire con la tutela delle ragioni dei lavoratori, esigenza di intervenire cercando di salvaguardare la produttività dell'azienda sottratta alla, alla mafia, era un aspetto del quale parlava stamattina credo Raffaele Cantone eh, e questo richiede veramente la collaborazione di tutti, di tutti coloro che sono direttamente impegnati in questo settore ma anche l'impegno delle organizzazioni sindacali, l'impegno delle rappresentanze dell'imprenditoria e richiede il sempre maggiore sviluppo di una forte cultura della legalità. Ecco, io approfitto di questa, di questa occasione, anche nella veste che, come è stato detto, ricopro di Presidente dell'Associazione Magistrati, per manifestare tutta la vicinanza e la solidarietà della magistratura associata di tutti coloro, e, Consentitemi, innanzitutto, i magistrati che sono impegnati in quest'opera molto difficile. Grazie. Grazie al dottor Sabelli. Ha, ha toccato almeno una dozzina di questioni che andrebbero adesso approfondite. Però vorrei sollecitarlo su un punto che riguarda il suo ruolo di Presidente dell'Associazione Nazionale dei Magistrati. Domani, eh, secondo me, si sì, celebrerà un momento molto importante, oltre al film di PIF, e cioè la costituzione dell'Associazione Nazionale dei Magistrati e delle Misure Patrimoniali. È un'iniziativa importante perché parte dalla base. Magistrati che credono di avere bisogno di mettersi in rete per scambiarsi esperienze, che per la prima volta chiedono anche una mano a due università, cioè l'Università di Palermo e l'Università Cattolica. Questo significa anche un'apertura culturale nuova, devo dire, rispetto alla vostra cultura corrente, un poco autorreferenziale, talvolta, sette volte, spesso. E, e, ma il problema che è sul tappeto è la questione della professionalizzazione e specializzazione dei magistrati. Perché io mi sento di poter dire, non in maniera impressionistica, ma sulla base delle ricerche che abbiamo condotto diretti dal professore Fiandaca nell'ambito dell'ultimo PRIN, Progetto di ricerca e rilevanza nazionale, che eh, eh, le misure di prevenzione patrimoniali sono andate avanti in questi anni, nonostante poi tanti si sono freggiati del successo di queste eh, attività, sono state condotte da gruppi eh, veramente eh, motivati di eh, investigatori, di magistrati, spesso come io ho molto piacere di aver sentito oggi la Presidente Bindi che proporrà in commissione la istituzione di sezioni finalmente specializzate e autonome delle misure di prevenzione, ma tutto questo è avvenuto, lo dico soprattutto ai miei studenti, è avvenuto per iniziativa quasi eh, solipsistica di tanti eh, amanti del settore in giro per l'Italia, tra investigatori e magistrati. Eh, in realtà soprattutto eh, la magistratura, il Consiglio Superiore della Magistratura non ha mai preso atto della specificità di questo, del lavoro che fanno questi magistrati in giro eh, per l'Italia. Quindi sarebbe ora che eh, diventasse un tema non per iniziati, ma eh, un tema diffuso anche perché la cultura che si è addensata, si è accumulata dentro i tribunali della prevenzione in giro per l'Italia è una cultura che farebbe molto bene ai colleghi dei processi penali che fanno sequestri, che applicano misure anche eh, 231, perché è una cultura che si è confrontata e si confronta da vent'anni sulla questione delle bonifiche aziendali della salvaguardia dell'apparato produttivo del nostro paese in equilibrio e in bilanciamento con le esigenze di eh, tutela e di ordine pubblico cioè è, un, è davvero una cultura tra l'altro eh, che ha eh, molte smagliature che secondo me può dare moltissimo ancora ci sono dei limiti forti ma che non è stata mai fatta propria dalla magistratura ufficiale insomma era una censura quello che volevo fare all'associazione nazionale dei magistrati sostanzialmente